A la gente, ahí en torturan a la gente, ahí enfrente, torturan a la gente, ahí enfrente, hablamos las fronteras! ¡Libertad! ¡Frido Urria! ¡Libertad! ¡Frido Burria! ¡Libertad! ¡Frido Urria! ¡Libertad! Libertà! Chiudiamo i lager! Apriamo le frontiere! Chiudiamo, Chiudiamo i, i lager! Apriamo le frontiere! La policy di chi organizza queste strutture maledette è di rinchiudere i migranti non solo nel CPR, ma addirittura nelle stanze di quelle strutture che tutti hanno definito degli zoo degli zoperi umani, strutture che sono state silenziate tramite la via e mostra di togliere i telefoni a chiunque venisse ripreso e messo in quelle strutture, luoghi dove si perde ogni libertà, luoghi dove si perde ogni cura sulla propria persona in cui si è nelle mani dello Stato che di questa gente fa esattamente ciò che vuole sono luoghi che sono stati denunciati più e più volte per le mancanze sanitarie che hanno prodotto morte. Sono luoghi che sono stati denunciati per la totale incuria in cui le persone sono state messe, rinchiuse in strutture detentive illegali come quelle dell'ospedaletto. Solo l'anno scorso un ragazzo, un giovane ragazzo, ha trovato morte nel CPR e l'ha cercata perché era l'unico modo. Lui era stato rinchiuso nel CPR perché era stato vittima di un pestaggio. Questa è la cosa che succede se sei migrante, ti viene, ti viene messo il bollino e della tua vita non interessa più niente a nessuno, oltre quelle mura non c'è possibilità di diritto, non c'è niente, queste mura vanno chiuse subito, vent'anni in cui abbiamo trovato solo morti, vent'anni in cui vediamo l'incuria totale e la devastazione che le frontiere della fortezza Europa stanno producendo sui migranti. Ebbene, qui, ancora oggi, siamo qui per dire una sola cosa. Le strutture come CPR non devono esistere da nessuna parte. L'unica posizione possibile per il CPR è di chiudere, ora e adesso. Je viens de Cameroun, je suis noir comme toi, comme ton frère Moussa D'accord. Et vraiment, on m'a raconté bien. ce qui s'est passé Et ouais. je suis vraiment désolé J'étais présent, oui. avec mes condoléances oui. et Merci beaucoup que, Espérons qu'il n'y ait pas euh, plus de morts euh, dans cette route Et dans, dans toutes ces situations Voilà Donc, euh, avant toute chose, d'abord je tiens à vous remercier par rapport à la mobilisation que vous êtes en train de faire oui. depuis le décès de mon petit frère. Et euh, oui. Franchement, la famille vous remercie très bien. Attends.